Ciao, oggi voglio parlarti della verifica contaparticellare allora questo test che viene eseguito eh, prettamente sulle cappe biologiche o le cappe di sicurezza biologica è un test che eh, ha lo scopo di andare a verificare che il filtro EPA in downflow in questo contesto abbia ancora la sua funzione di sterilità dell'aria che significa? in genere sulle cappe biologiche o ripeto cappe sicurezza biologiche quindi le azard, eh, è presente un filtro EPA questo filtro EPA chiamato in genere principale Ah, è un H14, eh, o potrebbe essere anche un H15, quindi un ulpa, ma in genere su, si lavora sull'H14 che è già uno stato di efficienza molto avanzato quindi un 99,995% di efficienza in termini di trattenimento di quelle che sono le particelle, le, le nanoparticelle, quindi il pulviscolo e eh, questo, eh, questo filtro ha la, eh, la caratteristica di creare un flusso laminare che in genere è chiamato verticale sterile e, eh, e quindi trattenere tutte le impurità, tutte le, le particelle dell'aria prima che eh, questo flusso d'aria arrivi sul nostro piano di lavoro in modo tale che se abbiamo la necessità di una sterilità di, della zona di lavoro per il prodotto o la manipolazione che stiamo facendo il filtro EPA la può garantire diciamo per fare eh, il test e verificare che effettivamente il filtro EPA con il passare degli anni eh, abbia ancora questa caratteristica così come da costruzione viene fatto un test chiamato conta particellare o la classificazione ambientale insomma che, che dir si voglia comunque viene fatto mediante un conta particelle laser che fisicamente viene posizionato all'interno della nostra cappa e eh, contando queste che sono le particelle nel tempo con un certo litraggio va a dirci se c'è un filtro EPA che funziona o un filtro EPA che non funziona questo per fartela molto, eh, molto brevemente Potremmo scendere all'interno di quelle che sono le normative in questo caso sulle cappe eh, Bayazard la UNI EN 14644 che eh, si occupa di, eh, di quelle che sono le, le, le caratteristiche che deve avere una cappa Bayazard le cappe Bayazard in genere sono in classe 2 quindi eh, cappe di sicurezza <coughs> con barriera eh, frontale che proteggono operatore e prodotto ambiente con due filtri in realtà all'interno un filtro EPA principale eh, sul, chiamato in downflow sul piano di lavoro e un filtro EPA in espulsione e eh, queste cappe eh, hanno eh, la caratteristica eh, di eh, essere delle mini sale operatorie ecco possiamo dire così tant'è vero che queste cappe sono in iso 5 quindi la loro classe se la vogliamo andare a definire è iso 5 che è una classe ISO molto molto molto elevata, molto buona eh, immaginate che spesso e volentieri le sale chirurgiche arrivano a 6 per, per, per capirci 7 dipende un attimo dalla, da quello che è il contesto e che cosa si deve andare a fare le, esistono anche le classi ISO 1 ma vuol dire insomma una realtà ambientale pari a 0 come se non, non c'è Pulviscolo che, che, che va all'interno dell'aria, che viaggia all'interno dell'aria, perché in genere è quello il veicolo per virus batteri e batterie e quant'altro, e quindi eh, esistono anche queste realtà, ma sono realtà stratosferiche. Stiamo parlando in genere di queste realtà, vengono adottate soprattutto nell'ambito microprocessori, quindi l'ambito elettronico, lì dove c'è bisogno che eh, ci sia una sterilità assoluta dell'aria, perché mh, potrebbe essere messo in cortocircuito anche l'elemento no, elettronico dove si sta facendo la produzione piuttosto che la ricerca però ecco non è la nostra tipologia le cappe in genere quelle che ci interessano sono in eh, ISO 5 quindi dicevo questo test è fondamentale per capire se la sterilità sul piano di lavoro c'è oppure no grazie a questo test possiamo permetterci di verificare se ci sono per esempio dei buchi eh, io consiglio sempre, è una cosa che noi facciamo sempre eh, ai nostri clienti sia quando viene installata la cappa è fondamentale farla quindi la cappa è nuova ed è fondamentale fare questo test perché ha fatto un percorso, ha fatto un viaggio la cappa c'è cioè un autotrasportatore che magari è stato indelicato, i filtri EPA si possono essere rotti e quindi facendo questo test mi rendo conto se si sono spostati i filtri EPA, se si sono rotti, se le guarnizioni magari non hanno tenuto e quant'altro, quindi fare questo test quando c'è un'installazione di una nuova K by Zard è fondamentale a seguire questo test va fatto periodicamente o anche quando ci sono degli spostamenti di K internamente a quelli che sono in laboratorio, che uno non ci pensa, diciamo ah, che ci vuole, sposto, pubblico i quattro facchini i soliti eh, per 50 euro, mi fanno lo spostamento della K, magari non hanno la dovuta accortezza non sanno minimamente di che stiamo parlando, sbatacchiano la K, la girano sotto sopra, ho visto fare di tutto, è ecco quelli che non avete poi dopo la possibilità, senza fare un test, di capire se veramente i filtri stanno funzionando e quindi la K sta facendo il suo lavoro. E quindi si va verso l'incertezza, come si dice, verso l'infinito no? e non si sa come uscirne quindi vi consiglio sempre di farlo fare a personale specializzato lì dove volete risparmiare qualcosa lo potete far fare a personale interno il trasporto supervisionato da personale specializzato ma i controlli finali li dovete fare obbligatoriamente perché se no. È pericoloso lascia il tempo che trova questa stessa verifica quindi la conta particellare deve essere fatta anche quando c'è una sostituzione dei filtri è fondamentale farla perché il lo stesso tecnico che monta il filtro non avrà mai la possibilità di darvi la certezza e dirvi che il filtro epa che sta montando nonostante è nuovo facciamo l'ipotesi che l'ha preso nuovo imballato originale quello che vogliamo certificato ma non può sapere se il filtro è funzionante o no se non fa un test contaparticellare questo è, è così, non, non c'è da stare a discutere di questa cosa perché i filtri comunque non è che escono dalla fabbrica e arrivano direttamente all'assistenza tecnica No, vengono spediti, imballati, messi su, nei cartoni vengono posizionati nei pallet vengono portati all'assistenza, l'assistenza li acquisterà prima stivati i magazzini, l'assistenza li tiene in magazzino c'è un'altra fila, fino a anche la assistenza che li porta presso di voi no? ci sono una serie di cose, i filtri sono delicati, si possono rompere quindi il test è fondamentale eh, quello che consiglio è anche la parte di integrity test e leak test, sempre mediante contaparticelle, per andare a verificare anche l'integrità delle guarnizioni, l'integrità totale di tutta la superficie del filtro. Perché vi dico questo? Perché spesso e volentieri questo test voi non avete minimamente idea che esista, non avete nessunissima intenzione di pagarlo. <ride> purtroppo, ai miei, ma le assistenze tecniche che qualcuno, dovrebbero saperlo, qualcuno forse lo sa, molti altri probabilmente no non si fanno carico del fatto di eh, fare questo test e quindi hanno una falsa percezione di funzionamento del filtro EPA Perché vi dico questo? Perché io stesso eh, quando vado a cambiare filtro ho creato delle situazioni in cui ho regalato dei cambi filtri ai miei clienti che lo possono testimoniare tranquillamente prima di cambiare filtri che magari erano anche buoni era proprio per fare dei test ho eh, fatto spaccare appositamente questi filtri ai miei tecnici per monitorare e capire che cosa accade quando vengono rotti i filtri come per simulare un buco e quindi che cosa è emerso? è emerso che se io faccio una conta particellare in un determinato punto e sono sotto il punto interessato che è rotto ma devo essere proprio sotto il punto interessato allora lì conterò magari miliardi di particelle quindi in automatico gli strumenti impazziscono eh, devo dare la non conformità della K, cambio del filtro immediato facile ma se io mi sposto da quel punto anche qualche centimetro vedrò un netto miglioramento costante fino ad allontanarmi dal punto di qualche 10 cm, 12 15 a seconda poi del filtro tante cose però indicativamente man mano che mi allontano dal filtro la serenità ritorna ed è garantita nuovamente che cosa intendo con questo intendo il fatto che se quindi uno non si posiziona nel punto preciso e non fa una scansione totale del filtro ti darà un valore che è falsato ti darà un valore che non è veritiero e eh, ti, ti potrebbe dare un valore non veritiero probabilmente a fortuna e avete fortuna entrambi e facendo anche la scansione allora il, la conta particellare viene zero e quindi siete tranquilli tutti quanti Ma sei sicuro che è così? lui è sicuro che è così? non lo può sapere ti posso garantire che non lo può sapere io sono uno dei primi che ha fatto questi test e probabilmente non credo che l'abbia fatti mai nessuno neanche i costruttori fanno questi test e ti posso assicurare che il filtro epa se ci distanziamo di pochi centimetri torna a essere efficace e efficiente ahimè ho visto sfruttare questa condizione da assistenze poco corrette che hanno posizionato il contaparticelle dove non, non conta <ride> ti posizionano il, particelle, il contaparticelle dove è zero ti fanno lo scontrino che è zero, non hanno rogne, non hanno problemi hanno preso eh, 14 euro, un caffè e 4 pacchetti di sigarette per fare la verifica quindi sono contenti, per, eh, sono svenduti nel fare quella che è la verifica tu come si dice sei contento e coglio hm? tutti felici e contenti ma non è così ma hai pagato un test inutile hai pagato un qualcosa che non è veritiero e quindi dico ha senso tutto questo? ha senso spendere meno per avere niente e avere un personale poco qualificato che non ha questa sensibilità io ti dico faccia attenzione pensaci il comunque, test conta particellare in genere viene richiesto fai attenzione a quello che viene fatto al litraggio che viene eh, fatto quindi quanti litri eh, di campionamento vengono eseguiti sotto K, quanti punti ma chiedi poi di fare una scansione lit test integri test anche molto veloce di tutto il filtro che al tecnico alla fine non costa Praticamente nulla, per modo di dire, è tempo e sicuramente altro lavoro, quindi non è vero. Però, insomma, anche per stare sereno, lui probabilmente è un qualcosa che è interessante. Spero di averti dato qualche spunto anche questa volta su un test visto che hai una cappa, visto che hai dei filtri EPA e magari una monotensione se hai bisogno di una monotensione e assistenza tecnica nel Lazio eh, la nostra azienda è disponibile www.tecnosrl.it eh, insomma eh, chiamaci, contattaci senza difficoltà se vuoi solo prendere informazioni o iscriverti al nostro canale YouTube ci fa piacere ti ringrazio e ti saluto, ciao!